Ciao, gente, benvenuti in questo nuovo video che è la persona più entusiasta di questo mondo Oggi sono io uh, Ho fatto un po' di fatica perché abbiamo tirato giù le scatole che stavano sopra le armadi E ormai c'è una certa età Ma adesso siamo pronti per fare l'albero di Natale E io non vedevo letteralmente allora perché negli ultimi anni non l'ho mai fatto così tardi Oggi siamo al... 11 di dicembre e direi che è decisamente tardi ma meglio tardi che mai quindi oggi si comincia con l'allestimento della casa la preparazione della casa per natale dove lo mettiamo quest'albero esattamente qui E se pensate che non c'è spazio è vero la casa è piena di cose ma non importa una mia amica oggi ha detto che non fa l'albero perché se mette l'albero deve uscire di casa lei e io ho detto usciamo di casa noi piuttosto che non fare l'albero perché non posso assolutamente rinunciare all'albero di Natale. Per cui faremo un po' di spazio qui vicino al pianoforte, tra il pianoforte e quel mobile lì, vediamo un po' come funziona il tutto e prepariamo la casa per Natale. Questo video non è sicuramente un video tutorial su come fare l'albero di Natale, ce ne sono tanti in giro sono molto belli questo è piuttosto un come lo addobbo io l'albero e quali soluzioni trovo ai vari problemi che mi si presentano il primo tra questi lo spazio, qui ce n'è Pochissimo, ma vedrete che alla fine riusciremo a trovare un modo per sistemare bene tutto quanto e nulla sembrerà fuori posto e anche se sembrerà fuori posto non è quello l'importante l'importante è avere il natale in casa e stare tutti bene poi tutto il resto è trascurabile tra l'altro l'outfit di oggi è tutto rosa perché voglio anche filmare un reel di quelli che se ne vedono in giro in cui c'è la trasformazione per Natale e ho già filmato la prima parte in cui c'è il featuring di questo outfit tutto rosina. Non ho freddo, mi sto già surriscaldando perché sono iperattiva e presa benissimo per questa storia dell'albero, quindi diamoci subito da fare. Già per partire vorrei attirare la vostra attenzione su alcuni punti importantissimi. Uno Dove verrà posizionato l'albero di Natale? C'è l'attacco per la presa? Quali altre cose dovranno essere attaccate nella stessa presa? Io ne ho già più di una, per cui questa è la soluzione per me, perché poi fortunatamente la presa c'è esattamente lì, solo che c'è anche il pianoforte. Se non lo attacchiamo poi <ride> succede che non si suona più e questa non è un'ottima cosa visto che arrivano comunque le festività e magari saremo un po' più spesso a casa e si potrà sfruttare in pianoforte più spesso quindi questo non è un dettaglio da dimenticare dove lo attacchiamo l'albero e cos'altro ci deve rimanere attaccato non è molto feng shui questa storia qui però è quello che abbiamo quello con cui lavoriamo e quindi chissere Qua il nostro alberello va tutto un attimo rimpolpato e questo ve lo risparmio perché tanto lo sapete come si fa no? bisogna aprire benissimo tutti i ramettini metterli bene al loro posto farlo sembrare un pochino più pieno e adesso in un attimo di magia comparirà un albero pieno e bellissimo siamo a buon punto con l'albero, nel frattempo si è aggiunto anche un altro piccolo aiutante Piccolo no, è grande Luca, quali altri consigli hai per chi ci per sta guardando? Sì, per l'albero di Natale, cosa hai scoperto, cosa hai imparato oggi? Poca roba <ride> Come poca roba? Partire dal Beh. basso, andare verso l'alto Ok Mancano le palline, mancano le luci, pensavo di trovarlo già domani Invece? Abbiamo aspettato appunto te per farlo. Guarda che bello che è. Ragazzi, uh -huh. è stupendo. <ride> Dai! <ride> Comunque, il segreto è... Dal Partire dal basso e andare verso l'alto. Partire dal basso e andare verso l'alto. E poi, importantissimo, sistemare i rametti un po' a caso ma con criterio. E cioè... Uh, in tasca. No, in tasca no. Qualcuno in giù, qualcuno in su, qualcuno a destra, a sinistra. Cioè, un po' da tutte le parti perché... Quale albero avete visto perfettamente pettinato? nessuno credo e quindi bisogna seguire esattamente la stessa logica quando si prepara l'albero artificiale. guys cosa dite? è pieno? vedete qualche buco? <ride> ci potranno rispondere in insultare solo a video ormai pubblicato quindi com'è andrà bene così com'è. facciamo un direct una no? volta <ride> Andare ah, come si fare? Deve, si, vuole farmi insultare in diretta. Cioè, un live vuole dire. Che ne pensate di un live? Lo vogliamo fare? Facciamolo. Allora, ragazzi, facciamo un controllo. Esatto. Step numero 2 controllare le lucine prima di metterla sull'albero. Perché se no poi si rischia che non funzionino. Quali stai provando? Queste qua. Si, sì. okay. momento della verità wow funzionano solo che queste non mi piacciono per niente queste funzionano ma sono orribili sono orribili però... un prova un'altra modalità altra ancora ah però vedo che cambiano anche colore no colorate non mi piacciono non ne no. abbiamo dorate e queste da dove arrivano? Allora, io direi queste teniamole da parte, se mancano luci aggiungiamo anche queste. Non si aggiungono quelle colorate. Vediamo le altre, va? No? Ah, a me piacciono quelle la LED. Oh, ed ecco che entra anche la sorella con le luci dignitose. Brava, Olivia, lo sapevo di poter contare su di poco. Ma test. Sì, ma con queste lucine possiamo addobbare tutta la casa. Test lampadine. Vai. Queste oh, sono belle, luce calda, le... È proprio quello che volevo. Yes. Oh, ci sono anche diverse modalità. Bene. Si può fare! Bene, molto bene. Va bene. Allora, step numero 3. Cosa dite ragazzi? Sistemare... Vi piacciono? Sono bellissime queste. Queste sì. Sistemare le luzzine sul albero. Let's Ok, ottima domanda. La domanda è: Con le luci si parte si dal basso o dall'alto? Io parto sempre dall'alto mm -hmm. e io parto dall'alto. E... Partiamo dall'alto perché, però, aspetta, il punto è che noi non abbiamo la punta, cioè non abbiamo la fine del, della lucina quindi dobbiamo partire dal basso. Dalla e parte bene. che è più vicina alla presa, Sì, ma così ti devi portare in giro la palla e srotolarla. Eh se sì. no, te la srotro subito, subito e parti con la cima del cavo dall'alto. Come preferisci? È che non lo so, guys. Per me si deve partire da quello che, che abbiamo perché se lo di tutto, poi rischiamo di, sì, di incastrarci dentro. Che ne pensi? Hai penso? perfettamente ragione, Infatti, e lo stai facendo? Adesso. <ride> sono circondata da gente che fa quel cacchio che gli pare e mi sembra anche giusto ti sto odiando Luca sappilo comunque altro consiglio per le lucine per riempire di più l'albero vi consiglio di prendere delle lucine in abbondanza proprio tante e di solito vi dicono anche quali sono quelle più adatte in base all'altezza dell'albero e comunque partendo dall'alto ehm, io faccio sempre più giri all'interno dello stesso livello dell'albero non so se mi sono spiegata bene praticamente sui, <ride> sui vari proprio cioè, scendendo in giù vado un po' a zigzag sui rami per riempirlo un po' di più e dargli un po' di profondità mm come mi casa Luca nessuno cerchiamo di portare a termine l'albero con le lucine ancora funzionanti ecco Brava. se poi non funziona un casino Brava. dai dagli un po di profondità dai. Altra cosa, prima avevamo la palla, cioè era tutto arrotolato il filo di luci, e l'uomo fatti vedere l'uomo, l'uomo non ti si ecco adesso sì, l'uomo ha avuto l'idea di srotolare tutta la palla Giustamente. e poi sistemare le lucine sull'albero. Pessima idea ragazzi, pessima perché e vi do anche la ragione. Se tu hai la palla, te la porti comodamente in giro o comunque solo l'uomo che ti porta la palla. Deci, Invece così, fa. questo è difficilissimo metterlo sopra perché devi tutte le volte cercare di andare ma sopra. Ah va, sono andato in Lapponia, a Santa Claus Village, mi hanno insegnato a fare così, ma si fa così. Ma cosa dici? È una tecnica approfondita, eh. Come quella di sparare, Scusi. sono veramente in abbondanza. Queste luci, eh? Uselle parecchie, dici? Sì, sì, no, risparmiare, nessuno la mette. <ride> sono che è nero questo filo. Non è la cosa migliore. Tu dai, è profondità. <ride> Madonna, adesso mi prenderei per il culo da qui no oh, ma è vero è funziona cioè, funziona è senza animo l'albero vedi che lavoro mi stai facendo fare volevo vederti con la palla <ride> adesso facciamo l'unboxing di tutte le palline wow tutte quelle che ho collezionato negli anni adesso vedrai che roba buon cioccolatino? no grazie non ti ha pagato il sponsor la no? perugina. <ride> no. No, però. è buona per perugina. Sì. 51. È sicura? Sicurissima, grazie. Lo mm. Max avrebbe detto che sei goloso. <ride> Ciao goloso. Tanto non li guarda i vino lui. Non li guarda? No. Mi guarda solo se c'è lui dentro. Mi guarda solo il mio fratello? Sì. Ciao Riky! Ciao Ricky! <ride> Siamo a buon punto, eh? Siamo a buon punto. Ancora non vi faccio vedere bene tutto quanto perché nel mentre abbiamo sistemato le lucine sull'albero e in realtà la casa si è riempita un po' di gente, quindi è diventata un po' difficoltosa la ripresa del processo. Ma adesso è arrivato il momento di aprire le scatole degli addobbi Andiamo a fare un po' di unboxing? Unboxing! Però forse li portiamo qua Let's perché sì, di là non si può fare di... Grazie oh, oh. <ride> <ride> Ecco cosa servono gli uomini Allora qua è di nuovo um, successa la terza guerra mondiale Purtroppo eh, è arrivato il momento per me, e lo dico con testimoni voi, e testimoni anche Luca, è arrivato il momento per me di ammettere che non sono più una persona ordinata. <ride> no, lo ero prima, sì, non, un anno fa, un anno fa ero una persona ordinata. Adesso, da quando la vita ha deciso di prendere il suo corso, sono diventata una persona disordinata. E, cioè, lo sto dicendo perché è arrivato il momento di fare pace con questo aspetto della mia vita e del mio modo di essere perché non posso continuare a sentirmi in colpa per una cosa che non riesco a controllare. È più forte di me, c'è un senso a tutto ciò. Non è che lo faccio così, senza un senso, senza una ragione, è tutto necessario e se è necessario non puoi dire che è sbagliato e non puoi soprattutto sentirti in colpa. Il fatto è comunque che quando io creo, quindi quando devo fermare, ho bisogno di libertà e organizzare l'ordinario e non fa parte di questo processo, non c'è tempo e per questo motivo ho anche abbandonato l'idea che avevo iniziato un certo giorno di risistemare tutta la casa non è stato possibile Nel mentre abbiamo sistemato riordinato tutti gli armadi buttato un sacco di roba, ma tanta di quella roba che non so come stava qua dentro ma comunque la casa è piena, non ce n'è è troppo piccola e le cose che abbiamo sono troppe e... Non si riesce, non si riesce a tenerla in ordine. Intanto, adesso partiamo con tutti gli addobbi. Facciamo un unboxing perché è un anno che non li vedo e sono ta Tada! Allora, vabbè, questi sono semplicemente sacchettini, niente di che. Andiamo a trovare le cose che ci importano. Allora tessuto in juta con la scritta ho ho ho. Fa molto a Natale, questo servirà per riempire un po' di più l'albero. Poi abbiamo altre cosine che ho comprato l'anno scorso, questa casettina è stupenda, non me la ricordavo. Questa sarà posizionata da qualche parte. Ghirlanda. Uh, questa adesso me la metto subito. Poi qui tutte le palline e tutte le oh! wow questi sono i rimasugli della ghirlanda che avevo fatto per la porta l'anno scorso wow mi ero dimenticata devo andare a comprare i rami di, di albero naturale e fare la ghirlanda per la porta wow guarda cosa abbiamo qua Olivia c'è il tappettino da mettere intorno all'albero non mi ricordavo neanche di averlo trenino? Trenino? Cioè, ci sono troppe cose che non ricordavo di avere. Sono troppo contenta. Altre cosine interessanti qui sono le palline che ho acquistato l'anno scorso, praticamente quando stavo ormai finendo il Natale. E non sono state apprezzate e sfruttate abbastanza. Tipo questa, guardate che meraviglia. Ah, tutte queste cosine mi stanno rendendo proprio molto molto felice Questi sono dei fiocchetti che ho creato io da sola con del nastro in Utah con brillantini Queste sono cosine per riempire l'albero Così come anche queste Wow, troppe cosine che non ricordavo di avere le palline gigantesche qua cosa abbiamo? qua, ah, qua abbiamo la ghirlanda con la finta potremmo anche sfruttare questa mettendoci sopra delle, uh, delle cosine naturali così sembrerà vera perché non so se ho il tempo di farne una vera tutta da zero E qui invece abbiamo le cosine più da mettere in giro per la casa. Per prima cosa bisogna addobbare me, quindi tieni me un attimo. Io sono pronta, adesso andiamo a sistemare l'albero. Luca è un po' tipo perplesso, ma non I'm è un speechless. mio problema. I'm speechless. state abbandonando? E quando tornate? Andiamo a prendere un altro albero di Natale. E quindi io devo mettere su le palline da sola, non lo facciamo insieme? Sta succedendo una cosa che degna di essere ripresa. Mia sorella è appena tornata a casa con questo. Ma ciao! <ride> Com'è carino? In Perfettamente in palette. Cioè, wow, che outfit! È perfetto, <ride> troppo carino! Dietro di me si nasconde l'albero. Facciamo il reveal insieme. <ride> Luca, spegneresti la luce per favore? Tadam! Sicuramente questo è un lavoro che prenderà più giorni di preparare tutta la casa, ma intanto l'albero c'è. Esatto. Possono tornare le luci. È uscito molto bene perché sono rotolato le luci. adesso. sarebbe uscito così. <ride> sì, bene. certo, modestamente sì. Allora, raccontiamo un po' il processo. Chi mi segue da più tempo sa che a me piace tantissimo addobbare l'albero a grappolo quindi raggruppare più palline insieme e creare dei mini grappoli sparsi in giro per l'albero senza caricarlo troppo di cose però partiamo con ordine allora per grappolo intendo appunto questa situazione qui e cioè di posizionare più palline di dimensioni diverse e di uh, strutture diverse insieme e spargere in giro per l'albero le cosine più particolari tipo questi due pezzetti questa pallina qui e altre cosine molto molto carine e in questo modo si creano dei punti di interesse sparsi in giro per l'albero e non è tutto concentrato in un solo punto ma non è neanche tutto troppo statico e quindi poi abbiamo il puntale che non mi convince molto probabilmente un po piccino per questo albero per le dimensioni di questo albero e quindi probabilmente verrà cambiato ma come dico sempre non è che deve essere tutto già fatto tutto già pronto può diventare un work in progress e questo sarà il nostro albero quest'anno per cui per ora ho posizionato anche l'aiuta rossa e questi piccoli rametti per riempirlo un po' di più però deciderò poi se mi piacciono e se li voglio tenere o se voglio cambiarli e mantenerlo tutto di un solo colore e cioè tutto più dorato tutto più beige in realtà in questo momento lo adoro esattamente così com'è perché è dorato come piace a me però ci sono anche dei punti di rosso che richiamano un po il natale tradizionale e questo mi rende proprio molto molto contenta del risultato nel mentre sta finendo anche la domenica per cui adesso tolgo via un po' di cose che sono avanzate un po' di cose che non serviranno le metto via per poi capire che cos'altro posso spargere in giro per casa e vi farò vedere tutto quanto ovviamente non vi lascio fuori non vi taglio fuori da questa attività ma eh, devo prendermi un attimo una pausa per rimettere insieme le idee